Nel novembre del 1984 nasce un manga scritto da Kira Iyama. Esatto, fallo proprio di Dragon Ball! Per i pochi che non sanno la storia, questo manga racconta l'avventura di Son Goku, un bambino con la coda da scimmia che vive sui monti tutto da solo. Un giorno però incontra una ragazza, Bulma, e con lei partirà per un viaggio alla ricerca delle famose sfere del drago. Questo personaggio, come altri, deriva dal re delle scimmie, So Wukong, o in giapponese Son Goku. So Wukong è protagonista di uno dei classici più importanti della letteratura cinese, Viaggio in Occidente. In questo viaggio, So Wukong è accompagnato da un maiale e da un demone dalle fattezze femminili. Le caratteristiche che distinguono questo personaggio, oltre ad essere un uomo scimmia, sono che è un aspetto di archi marziali, ha un bastone che si allunga ed è in possesso di una nuova col quale si sposta. Non vi ricorda niente? Che è successo? Nel 1989 esce Dragon Ball Z. qui il nome va a puttane, perché i nuovi progressi sono i Saiyan e non più le sfere del drago. Qui si può dire che iniziano tutt'altro manga, le sfere del drago passano sempre più in secondo piano fino a scomparire e tirate fuori solo quando il cartone di turno distrugge tutto questo manga si è trasformato in una gara a chi è più pompato o a chi c'è i capelli più lunghi ATTENZIONE non sto dicendo che Dragon Ball Zero fa schifo sto solo dicendo che dovrebbe avere un altro nome, che ne so se la riscossa all'inizio c'era il viaggio per trovare le del drago gli sconti per prendono tutte. invece adesso c'è il viaggio ma è la stanza dove spendere il tempo a pomparsi fino ad arrivare a puntare come Dragon Ball Super dove si arriva a livelli di divinità poi forse quello è il problema il mio problema è la storia che non ha minimamente senso, almeno Dragon Ball GT nel suo non senso segue una trama, Dragon Ball Super è tutto a caso, incredibilmente sono riuscito a fare qualcosa peggio di GT, questo è quello che succede quando si vogliono fare i soldi per forza su un prodotto concluso da anni, cioè è come se ad esempio Death Note dopo L continua solo per fare soldi. Ah, giusto.